Sì, è stato un anno, un anno difficile, soprattutto per questo, questo campo difficile in erba, dove il freddo non ci ha aiutato, ma grazie a molti amici e molti ragazzi che ci hanno sostenuto in quest'anno abbiamo passato una bellissima stagione, abbiamo vinto perché c'era un gruppo fantastico, fenomeni non ce n'è, ma tutti giù allo stesso livello con un gruppo fantastico. Volevo ringraziare soprattutto a Vincenzo Russito, Luca Moddeo, che alla soglia dei 40 anni ancora si mettevano qua a sudare, a dare calci, a prenderli e anche a Fabiano Sigari che non ha fatto di strada per venire qua e niente, ringrazio soprattutto a Sabbo Magnano che per me è un fratello e il mister Cavarra che quando mi ha chiamato a giugno mi ha fatto davvero felice e contento lo spogliatoio l'ho trovato già, già unito e già unito anche se mancava qualcosa forse di un po' di esperienza un po' di, di volerci credere ogni partita ma per questo siamo venuti noi da fuori a dare un qualcosa in più Dedico questo campionato al mio primo tifoso che anche quest'anno alla soglia degli 87 anni mi veniva a guardare qua col freddo assortino che è il mio nonno Spada Salvatore che purtroppo ci è venuto a mancare, quindi questo campionato va a lui e anche le prossime vittorie.